Quanto Si accomodi di ragazzi. Quanto paga? 350 lire. Ma ah, io ne ho mangiata una. Sì, con la mano sinistra. Ma con la destra ne hai ingoiate nove. E' <ride> la somma che fa il totale. La prego. E eh già, aveva proprio ragione il grande Totò, il principe Antonio De Curtis. È la somma che fa il totale ciao sono toti costanzo e ti do il benvenuto all'interno del quarto video tutorial di auto chilometri zero nel video precedente abbiamo parlato della provenienza delle auto chilometro zero abbiamo parlato di quali sono i vantaggi e gli svantaggi di acquistare un'auto chilometro zero dal canale nazionale piuttosto anche da un canale estero e soprattutto e nel video precedente ti ho parlato delle tecniche per evitare i bidoni che potresti prenderti. Oggi, come promesso nel video precedente, ti parlerò delle tre cose fondamentali da controllare per difenderti dalle truffe sul prezzo quando acquisti auto a chilometri zero. Primo, finanziamenti, assicurazioni e garanzie stesse. Secondo, agevolazioni. Terzo, incentivi dei produttori. Quindi dritti al punto ti spiego cosa intendo per sconti, incentivi e finanziamenti e soprattutto cosa stare attenti. Un esempio sono promozioni sui finanziamenti a tasso zero, no? cioè eh, finanziamenti finanzi senza pagare interessi per un determinato importo tipo 20.000 euro, per un determinato tempo tipo 3 o 4 anni, eh, 10.000 euro, 20.000 euro a tasso zero, cioè risparmi sugli interessi. I finanziamenti posticipati, cioè cominci a pagare dopo sei mesi, no? i finanziamenti meno 1000 o meno 1500, cioè quei finanziamenti che ti anticipano i soldi degli interessi che poi restituisci nel tempo, cioè un, una sorta di tasso zero rovesciato in pratica, no? oppure eh, l'offerta legata a una promozione. No? e presenti come gli artigiani della qualità che ormai operano ormai da quattro anni un'offerta irrinunciabile del 70% di sconto solo per questo fine settimana quindi corri l'offerta oppure è legata allo sconto no? il prezzo fisso della Panda o della app o della Twingo a partire da 7400 euro con usato da Rottamare fino ad esaurimento scorte no? Questo potrebbe essere un altro tipo di promozione, quindi come in ogni video adesso ti svelo dove sta il trucco. E per fare ciò, per essere più chiaro possibile, devi distinguere il prodotto dai servizi che vengono proposti in concessionaria. ok? Il prodotto cioè le auto progettate e costruite dalla casa madre e sono divise per segmenti di mercato, no? Abbiamo quindi le piccole utilitarie, le medie, le station wagon, le SUV e così via. Questo è il prodotto, il ferro, volgarmente detto. Tutte le case automobilistiche più importanti e rinnovate si copiano l'una con l'altra anche sul costo finale dell'auto nuova. Giuro, è così. Cioè, come ti farò vedere? Il costo totale della Fiat Punto è sempre uguale al costo eh, totale della sua diretta competitor, cioè della Renault Clio o di una Peugeot 208 nello stessa, nella stessa fascia, nello stesso segmento. Eh, lo stesso vale se paragoniamo il prezzo finale della New Panda o di una Peugeot 108 della stessa, o di una Renault Twingo, capisci? Stesso prezzo per stessa fascia, per stesso segmento. Eppure quando le mostrano in pubblicità e in tv sembrano veramente diverse, sembrano veramente con dei contenuti diversi, dei prezzi diversi. Quindi analizza adesso le, le quattro attività dei concessionari. Eh, sul costo finale di un'auto oggi non incide più solo l'auto in sé, ma è la somma esatta del costo dell'auto, quindi del ferro, più tutti i servizi finanziari ed assicurativi che vengono venduti insieme all'auto. Per renderla semplice, devi considerare che il costo totale della tua auto è un insieme di quattro fattori. fattori. Primo l'auto che acquisti, quindi okay? il ferro. Secondo, il denaro che ricevi in prestito per comprare l'auto. Okay? Terzo è l'assicurazione che serve per mantenerti quest'auto. Quarto, i servizi di assistenza o di garanzia estesa, tagliando o garanzia estesa. Prendiamo per esempio un'auto che ti costi intorno alle 10.000 euro per acquistarla e metterla su strada dovrai pagarla o in contanti oppure tramite un finanziamento, dovrei quindi assicurarla altrimenti questa auto semplicemente un pezzo di ferro non potrà circolare, dovrei pensare alla manutenzione annuale per tenerla sempre efficiente oppure alla garanzia estesa per evitare che alcuni guasti si dovessero verificare proprio alla scadenza della garanzia di due anni e possano incidere pesantemente sul tuo bilancio familiare. I concessionari quindi operano in tal senso, cioè fanno da intermediario tra te e le varie agenzie, inclusa ovviamente la banca. I concessionari attivano dei finanziamenti più o meno agevolati, il meno 1000, il tasso zero, promuovono l'assicurazione, includendo piani sul finanziamento stesso come il credito protetto che garantisce loro allora in caso di morte o licenziamento, o sull'auto. Tipo assicurazione, incendio, furto, casco, collisione, mini casco, queste cose. Attivano garanzie stesse assicurative sull'auto e piani di manutenzione programmata per il motore e tutte queste belle cose. Ovviamente ognuno di questi fattori contribuisce al guadagno finale del concessionario. Ma sono piani veramente da evitare? Assolutamente no. Acquistare un pacchetto già pronto è molto conveniente per te. E ti spiego perché. Se tu vai dal tuo direttore di banca e chiedi un prestito per comprare la tua auto, avrai un potere d'acquisto del denaro eh, pari a 10.000 euro, quindi il direttore ti farà pagare il debito con degli interessi da comune cliente e giusto, ti farà un finanziamento 10.000 euro con un cliente, invece il concessionario ha il potere di acquisto di milioni di euro perché decide lui con quale banca lavorare e quindi strappa l'offerta più conveniente agli interessi più bassi perché ne fa veramente tanti. Per avere un'idea di quello che io ti sto dicendo puoi comodamente andare su quei siti tipo facile.it e controllare le banche che ti offrono un prestito per comprare le tue auto per fare una ristrutturazione di casa. Basta impostare la cifra, ad esempio 10.000 euro e il numero di rate per renderti conto che... Ogni banca offre una rata mensile diversa dalle altre, non ce n'è una uguale, poi giocano con i 50 centesimi. Ovviamente la stessa cosa vale con le assicurazioni delle auto, incendio, furto, collisione, casco e con le garanzie estese. Anche lì puoi comodamente andare su quei siti tipo segugio.it e confrontare le coperture assicurative massimali per la tua auto ovviamente, no? e come avrei capito, per risparmiare devi avere un fortissimo potere d'acquisto, è giusto? Oggi sul web puoi comprare praticamente di tutto. Ma attenta una cosa, compri eh, a quanto compri e a quanto spendi, perché come diceva il grande Totò, eh, è la somma che fa il totale. Noi di chilometro zero possiamo offrirti gli stessi servizi a prezzi veramente competitivi, spiegandoti tutto, massimali e quant'altro. Il motivo adesso lo sai, abbiamo un potere d'acquisto enorme e lo sconto che ci fanno lo, lo riversiamo in gran parte su di te, parte ce lo teniamo ovviamente. Eh, se qualcuno poco onesto ti dice ti regalo il furto incendio e in più ti regalo gli interessi della banca offrendo il tasso zero e in più ti regalo eh, la manutenzione per 5 anni, la, le padelle, l'anteaderente, il materasso a molle, ok... Stai molto attento perché questo tizio da qualche parte i soldi deve recuperarli, ok? quindi non si può regalare tutto. Ecco perché oggi più che parlare di cosa ti viene regalato è importante sapere bene cosa compri e quanto stai pagando quello che stai comprando. Quindi riepiloghiamo? Quindi per riepilogare, quando compri un'auto pretendi di sapere quattro cose fondamentali. Primo quanto costa l'auto o il ferro, quanto costano i soldi del finanziamento okay. e cosa stai comprando come servizi assicurativi annessi a quel finanziamento. E poi molto più semplicemente a quanto ammonta la rata mensile finale, no? tutto incluso, moltiplichi e fatta. La somma totale, vedrai, non sarà molto diversa fra costruttori di auto nuove a parità di auto acquistate, cioè alla fine la rata si, si equivale, è pazzesco come è così. I produttori tramite i distributori nazionali per le auto nuove creano una sorta di cartello e decidono loro quanto farti pagare l'auto, non contiamo nulla. Ecco perché le auto chilometri zero sono ancora più convenienti, perché escono dalla logica nazionale. Perché alla fine, dopo che hai scelto i tuoi prodotti finanziari, assicurativi e assistenziali, o anche solo l'auto, avrai pagato molto meno, ma veramente meno, rispetto a una vettura nuova o una vettura usata. Ti ringrazio per avermi seguito fino a qui. Il prossimo video ti parlerò di come avere cura della tua nuova auto chilometri Zero. Se vuoi maggiori informazioni, chiama ora i nostri consulenti al numero che vedi scritto qui sotto. Ok, E ricordati una cosa, come diceva il grande Totò, caro amico è la somma che fa il totale, occhio alla somma, alla prossima!